bene, fino a questo momento abbiamo visto le opzioni fondamentali per il gioco e direi che abbiamo già creato una buona base con cui si può cominciare a giocare ma possiamo anche imparare altri eventi da inserire per rendere il nostro gioco più divertente e accattivante uh, dunque, allora dunque, iniziamo a creare un testo che... Su cui andiamo a scrivere o questo è infatti il testo che determinerà che dirà all'utente che gioca se avrà vinto o no. Andiamo ad ingrandire un po' perché è troppo piccolo. Adesso aspettate qua. Ok, andiamo a scegliere 72 di grandezza. Anche qui io metterò il font di base se no uso questo qua che è lo stesso che ho usato ecco usa, uso lo stesso che ho usato nel, in quello di prima quindi vado a trovarlo Open ok eccolo qua e eh, adesso abbiamo quindi la scritta you want allora ora eh, all la coloriamo sceglierò il colore facciamo, giallo che si vede bene sullo sfondo e in, finiamo mettendoci anche che la visibilità iniziale è invisibile infatti dobbiamo andare a scegliere in base a quale evento salterà fuori la scritta hai vinto a questo punto oh, Scusate, dobbiamo contare quanti blocchi abbiamo nel nostro scenario io in questo caso ne ho, vediamo sono 8 allora dunque sono stavo dicendo 8, sono 20 appunto quindi andiamo all'event sheet e clicchiamo il tasto destro del mouse aggiungiamo una global variable e Uh, la chiamiamo uh, facciamo blocchi uh, blocchi blocchi sarà il numero dei blocchi ci mettiamo il valore iniziale 20 a questo punto abbiamo la variabile blocchi in questo modo noi abbiamo definito una variabile cioè una quantità alla quale abbiamo attribuito eh, quel valore che ci serve perché il nostro gioco funzioni eh, dovremo ovviamente fare in modo che la scritta hai vinto compaia soltanto quando i blocchi non sono più 20 ma sono diventati zero e vediamo come si fa allora, Andiamo ad aggiungere, qua dove abbiamo fatto un collision ball, un'altra azione che va a dire uh, che si sottrae uno, uno da blocchi ogni volta che viene colpito una, un blocco giallo o un blocco rosso. Prima infatti avevamo soltanto detto che i blocchi dovevano essere distrutti, ora chiediamo al computer di tenere anche il conto di quanti vengono distrutti, meno 1 tutte le volte che c'è una distruzione. Ultimo annultimo dobbiamo aggiungere un altro evento che è che è, quando la variabile blocchi è uguale a 0, allora il testo... Uh, no, aspettate sì quel, il esatto. testo test, um, testo da vittoria che adesso non ho ancora nominato. Um, di, uh, diventerà visibile poi si aspetterà un secondo e riparte al layout poi però la variabile blocchi rimarrà sempre la stessa perciò dobbiamo fare che Uh, che quando riparte il layout Andiamo a mettere Che vengono uh, La variabile blocchi ritorna 20 L'aggiungiamo anche Qui Così in modo anche quando si perde Vengono rimessi uh, Tutti i blocchi a 20 E in questo modo dovremmo avere Già un giochino funzionante vediamo un po' ecco facciamo come sempre la prova con il tasto play metti in pausa ok vedete? adesso si distruggono e adesso Allora, eh, ecco. Mamma. Quando si perde, quindi, come avete visto, salta fuori la scritta You Lost. Adesso proviamo a vincere. Che comunque il risultato a questo punto dovrebbe essere che um, quando vinciamo dovrebbe comparire Yuon uh, Adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo aggiungere un piccolo extra che sono i blocchi di metallo Questi blocchi hanno la particolarità di venire distrutti con due colpi Andiamo a togliere due blocchi di qua per fare spazio ai nostri blocchi speciali Segniamo la nuova sprite, quindi E scegliamo il blocco, un blocco che ci piace Io sceglierò il grigio perché quello è ovviamente più simile al blocco di metallo Ecco, prendo qua Prendiamo la grandezza giusta da qui E la andiamo a mettere qui E così dobbiamo giusta la grandezza giusta poi lo posizioniamo lo andiamo a copiare per avere un altro identico e abbiamo il nostro blocco di metallo ora però non è attivo, bisogna andare negli eventi e uh, ah no, prima c'è da mettere che una cosa solido, importante eh? sì, che è solido prima di tutto e poi bisogna mettere anche una variabile che sarà Life, che il cui valore iniziale è 2? A questo punto andiamo qui dentro. PARLANKE all'altro grigio. Esatto. E a questo punto abbiamo dato, eh, siccome sono in comune, ne abbiamo dato tutti e due, e andiamo quindi a fare Sprite on collision with ball. Sprite, subtract from life 1, sprite, uh, comparison variable, e andiamo a mettere, sì, valore 0, giusto, a questo punto facciamo sprite, destroy, che destroy, che è qua. E aggiungiamo anche Subtract one from, from Blocchi. A questo punto dovremo avere una versione nostra di breakout uh, veramente funzionante e con alcune varianti interessanti.